Gestatten Sie mir, dass ich meine nächsten Mitarbeiter in Italien vorstelle. Der erste war Herr Marcello Bacci, Frau Pagnotta und Herr Pagnotta. Und jetzt möchte ich mit Herrn Bacci beginnen und Ihnen erzählen, wie die Arbeit bei ihm verlief und wie er anfing. Signor Bacci, ich werde domandieren allein, come è andato il suo lavoro? Come l'è incominciato? Sì, in delle voci. Il signor e la signora Pagnotta, che sono stati appena presentati, hanno portato Baci in azienda per fargli ascoltare la voce del figlio defunto su di un registratore. La coppia aveva identificato la voce e il messaggio che Baci aveva identificato e riconosciuto senza problemi. Un amico di Bacci, svizzero, è stato contattato da una voce di donna proveniente da un'altra dimensione, senza che lui l'avesse invocata. Il nome di questa donna è Cordula, la quale si è offerta di fare da tramite per i signori Pagnotta nel mondo dei morti verso quello dei vivi. Jürgenson poi si rivolge alla signora Pagnotta e affronta la tragica perdita del loro figlio di 17 anni che ebbe un tragico incidente mentre stava giocando con il proprio cane. Nel 1980 ho perso mio figlio in circostanze molto tragiche. Mi sono interessata a certe letture, poi ho trovato il libro di Raudive, nel quale c'era l'indirizzo del signor Bacci. Allora, tramite mio marito che si è interessato direttamente per avere un appuntamento con Bacci, il signor Bacci ci ha raccontato i suoi esperimenti e le prime prove fornite hanno attirato su di lui la nostra attenzione e l'abbiamo contattato. Noi stiamo sperimentando da cinque anni con lui. Il signor Bacci ci ha subito ricevuto ed è sempre molto disponibile quando qualcuno ha bisogno del suo aiuto. Siamo andati e subito la prima volta ho sentito la voce di mio figlio. Che cosa ha detto suo figlio? Ha detto subito mio figlio si chiama Franco ha detto Franco, Franco Eterno, ed era sovrapposto alla voce di Cordula, che è l'entità che comunica con il signor Bacci e l'assistente nell'aldilà. Dietro la voce di Franco si sentiva la voce di Cordula, e la voce spiegava le circostanze della morte di mio figlio. Sapeva proprio le circostanze della morte. Parlava in tedesco? Parlava in tedesco e qualche parola italiana. Come è stato questo messaggio prima di partire per Düsseldorf per questo documentario? Noi eravamo dal signor Bacci ed è stato chiesto di avere un messaggio riferito a questo incontro ed è uscita la voce di Cordula che abbiamo riconosciuta e ha detto «L'informazione importante per Bacci è anche Luciano. Luciano è un collaboratore di Bacci» poi Gaetano che è mio marito, Silvana, documentario, Abla, Cordula, Remember. E poi lei ha detto che c'era un altro messaggio molto importante. No, ora io ho messo il messaggio di Cordula, vorrei farle sentire il messaggio di Cordula. Sentiamo il messaggio di Cordula? Sì. Sì. ancora una volta questo potete fare un, un sì. ricordo Caro signor Gaetano. In seguito Bacci e la sua assistente sono venuti a Düsseldorf e hanno ricevuto ancora un altro messaggio e Cordula ci ha detto qualcosa riguardo questo film documentario. La signora Pagnotta e suo marito hanno partecipato alla discussione ed hanno anche commentato, perché anche l'uomo d'affari nazionale è profondamente toccato dal significato del messaggio. Se moglie vuole, per favore, far iniziare a... Allora... La frase è questa, sì. la vita al di là della morte, al di là della vita che noi conosciamo, dalla morte è la vita. La voce che ora sentiamo è ancora una volta quella di Franco, che tramite il suo intermediario Cordula dice qualcosa in tre lingue diverse. Il signor Gaetano Pagnotta è stato colpito emotivamente da questo messaggio. Egli ha confermato la presenza di sua moglie e la sua partecipazione a questa registrazione. Assistendo fino alla fine a questa discussione, ora possiamo commentare fedelmente e senza disturbare. Genauso wie wir in Italien Freunde haben, die ihr ganzes Herz der Forschungsarbeit widmen, gibt es in anderen Ländern, in Holland, in Deutschland, in Schweden, in Amerika und so weiter, Kontaktmenschen, die die Unsterblichkeit der Welt beibringen wollen, durch die, die Sprechverbindung mit dem Jenseits. Mit dieser fantastischen neuen Wirklichkeit, die bis jetzt noch nie da gewesen ist, durch Tatsachen zu beweisen, dass das Leben nach dem physischen Tode nicht verlicht, sondern in einer, in einer anderen Lebensdimension weiterlebt. Sie wollen wir der Welt bringen und jeder Einzelne, der sich wirklich dafür interessiert, mit reinem Herzen, kann Contacte versuchend mi versprech. tiempodemisterio.com en busca de la verdad